Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli eh, diciamo migliorato proprio al massimo ragazzi perché con eh, questo metodo eh, come vi andrò a far vedere avrete la possibilità di avere una targa eh, pulita cioè non serve avere le targhe personalizzate allora innanzitutto dobbiamo avere un qualunque palazzo del ceo uno qualunque va benissimo e una deluxo oppure un oppressor o una PC uno di questi veicoli speciali. Non serve per forza la deluxe o l'oppresso, va bene qualunque di questi veicoli. Tiriamo fuori il telefono la prima volta come ho fatto io. E abbiamo un colpo domus day. Subito dopo lo ritiriamo fuori per la seconda volta il telefono, rifacciamo avvia colpo Domus Day. E attendiamo, ragazzi allora se non vedete subito il caricamento 2D3, 3D4, cazzi e mazzi rifate l'avvio, rifate l'avvio sempre come faccio io ragazzi, come ho appena fatto io anche no? Eh, dovete avere un po' di pazienza perché non è che carica sempre vedete io continuo a fare il riavvio di continuo fino a che non me lo carica adesso sto a controllare lo stile era giusto per vedere se era buggato o meno non è buggato ragazzi come vedete mi mette subito dopo un po' la cosa riavviamo un colpo Day, arriviamo quasi alla fine e poi eh, facciamo cerchio quindi a questo punto avremo lo stile buggato quando lo stile è trasparente trasparente scusate è buggato vi faccio vedere anche l'ora eh, in cui sto registrando questo glitch ragazzi e sono le 12.44 più o meno e quindi nulla andiamo a fare il glitch ragazzi, allora in primis un consiglio che vi do prima di cominciare a fare il glitch se vi mettete in una sessione solo inviti girate un po' per la sessione diventate CEO e girate un pochino per la sessione in maniera che l'ester vi mandi l'invito ad un colpo ragazzi questo perché eh, ci aiuterà a rimanere sempre buggati ragazzi allora, con questo metodo potete rimanere sempre buggati e continuare a fare il glitch all'infinito. Quindi, passiamo al, al glitch in sé: il glitch in sé fino a un pezzo è uguale a quello di ieri. Mettiamo fuori la deluxe, come avete appena visto. Dopodiché, saliamo su un'auto che vogliamo duplicare, possibilmente retro custom, ragazzi. Freccia a destra e ci buttiamo dentro al all'officina e fin qui tutto bene ragazzi una volta dentro l'officina facciamo un cambio targa anche se serve a poco però comunque facciamolo perché servirà a fare la duplicazione serve a poco intendo perché non serviranno targhe personalizzate però la duplicazione la dovete fare quindi ho cambiato la targa ho cambiato i fari ho cambiato la striscia insomma quello che cazzo volete voi quindi a sto punto ritorneremo in garage e avremo la macchina duplicata avvieremo un colpo di Lester senza andare in ufficio senza fare un cazzo accetteremo l'invito di Lester quindi vedete che è molto molto più facile diciamo facilitato insomma abbiamo eliminato il passaggio della missione da titano il passaggio di andare in ufficio e tornare fuori quindi una volta avviata la missione di Lester andiamo diciamo premiamo il tasto cerchio e usciamo dalla missione di lester usciamo dall'appartamento e a questo punto ci troveremo la nostra auto che è già stata duplicata che potremo rimettere adesso tranquillamente in garage e avremo eh, la nostra auto con la targa personalizzata però io sto facendo il video per chi non ha le targhe personalizzate quindi a questo punto chi non ha le targhe personalizzate che cosa deve fare? Deve chiamare il centro operativo mobile e deve assicurarsi che dentro al centro operativo mobile ci sia una LG RH8 normale o una Faggio, una, un qualunque veicolo insomma ragazzi. Quindi a questo punto vediamo se c'è la LG RH8 e come vedete c'è. A questo punto possiamo entrare dentro il centro operativo mobile quando entreremo dentro il centro operativo mobile la nostra auto dalla targa tigri che vedete cambierà la targa prenderà la targa, la targa alfanumerica della LGRH8 che si trova all'interno del centro operativo mobile quindi usciamo dal centro operativo mobile vedete che è ancora la targa tigri adesso come usciamo la targa cambierà ragazzi la targa è cambiata però dovremo fare ancora un altro passaggio perché se noi adesso andremo a mettere l'auto in garage l'auto scomparirà diventerà nuovamente una lgrh8 quindi dovremo rientrare nuovamente nel centro operativo mobile e poi uscire il passaggio è abbastanza semplice una volta usciti potremo andare tranquillamente a mettere la nostra auto nel garage perché non ce la toglierà più nessuno l'auto sarà nostra e non avremo più problemi né di targa personalizzata né di tutto il resto allora questo metodo è per chi non ha le targhe personalizzate quindi voglio dire meglio di così ragazzi io non so che altro dirvi sfruttatelo questo glitch perché io non penso che arrivi a giovedì poi se ci arriva meglio ancora però penso che nel pomeriggio sarà pacciato nel pomeriggio sul tardi quindi che altro dirvi ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti